L'argomento di oggi è verifiche autocorrettive con Google Moduli. Posso procedere in due maniere o andando nel, in, in Google Drive, nuovo, altro, moduli di Google, ma non è questa la via che... Eh, voglio seguire, voglio invece procedere andando da Classroom per assegnare un compito con quiz. Scelgo l'account di G Suite perché lo voglio fare in ambiente G Suite. Vado nelle app di Google, scelgo Classroom. Mi accerto che il mio account sia quello di G Suite. Ecco fatto. Vado nella classe Quinta H lavori del corso, crea compito con quiz, vedete che qui mi aggiunge già un blank quiz che è un modulo di uh, Google, do un titolo al mio compito, popper, quiz le istruzioni posso scrivere rispondi alle domande e una volta che ho eh, poi messo il titolo prima di accettare uh, uh, questa parte a destra vado a blank quiz e apro il modulo. Questo modulo. Vado subito a, mettere il, a nominarlo, popper quiz. Lo nomino anche qui. Popper Quiz, descrivo il modulo, rispondi alle domande su Popper. Ora vado a impostare i settaggi in impostazioni. Voglio sapere chi mi fa questo modulo, quindi raccoglie indirizzi e mail, limita a una risposta, lo seleziono per impedire che il quiz venga fatto più volte. Non seleziono portare modifiche dopo l'invio, neppure visualizza grafici riepilogativi e risposte in formato testo. Vado in presentazione, potrei ordinare le domande in modo casuale, ma non lo faccio perché se no mi mescola poi una risposta breve nella che voglio inserire. Senza valutazione e che ha, eh, mi serve perché gli studenti inseriscano il loro nome e cognome e eh, in, in, in, mettendo ordine in modo casuale anche questa mi verrebbe comunque mescolata vado a vedere quiz trasforma in un quiz le opzioni del quiz Potrei attivare, se nella mia scuola ci fossero i Chromebook, la modalità di blocco per, eh, per mettere un'unica esecuzione. In pubblica voto mh, lascio subito dopo ogni invio, tuttavia se dovessi inserire nel mio modulo delle risposte aperte che eh, prevedono la revisione manuale dovrei spuntare successivamente dopo la revisione manuale. Salvo le impostazioni, salva, che ho messo. Aggiungo ora eh, domanda, ma eh, scelgo qui eh, risposta breve. Questa risposta non... Eh, mh, Prevede punteggio perché voglio semplicemente che mettano eh, gli studenti il loro nome e cognome, il tuo nome e cognome. Vado a renderlo obbligatorio. Chiave di risposta, non ho nessun punteggio da attribuire. Fine. Aggiungo poi una domanda, questa volta a scelta multipla. Il titolo della domanda è Epistemologia. In popper, prima opzione, studia le uh, fonti dell'errore e le illusioni della filosofia il inserisco l'altra opzione elabora il criterio di demarcazione In Dio studia i limiti della conoscenza umana. Invio un'altra opzione. Usa l'inferenza induttiva per verificare le teorie scientifiche. Questa è la prima domanda a scelta multipla, ora la rendo obbligatoria. Vado in chiave di risposta, assegno i punti alla risposta esatta che devo selezionare, elabora il criterio di demarcazione attribuisco ad esempio 5 punti posso aggiungere un feedback sulla risposta sulle risposte errate riprova per le risposte corrette esatto mm. Salvo, ho compilato quindi la prima domanda risposta multipla, vado su fine, con il più aggiungo una domanda, ne faccio un'altra a scelta multipla, la domanda sarà il Al... falsificazione richiede per popper che in un sistema scientifico due punti, opzione 1, le teorie siano verificabili empiricamente, Il Dio che sia necessario superare l'evidenza dell'esperienza Invio che le teorie siano logiche indipendentemente. dal controllo empirico che la eh, invio che la teoria logica possa essere confutata dall'esperienza. Bene, ho messo tutte le, eh, le mie eh, domande, ora vado a rendere obbligatoria la domanda, vado a settare la chiave di risposta che la teoria logica possa essere confutata dall'esperienza e quella vera, segno i punti, 5, fine, però potevo anche mettere, andiamo di nuovo in chiave di risposta, Aggiungi feedback sulla risposta, non è indispensabile, ma noi lo aggiungiamo come per la precedente, quindi risposta errata, riprova, risposte corrette, esatto, non ho inserito. Esatto. Salva. Fine. Vedete che l'ho tutto compilato. Fine. Ora aggiungo un'altra domanda. Questa domanda la aggiungo come risposta breve da valutare. La domanda... Scrivi il nome, ad esempio, scrivi il nome di Popper. Al momento che il sistema non riconosce le... Cioè la, non riconosci uguali le maiuscole e minuscole. Specifico che dovranno, ad esempio, in una descrizione, scrivere. Scrivi il nome, il nome maiuscolo. Vado a correggere qua. Scrivi il nome maiuscolo. Rendo obbligatoria la domanda. Il, e quindi vado in chiave di risposta. Aggiungo il nome della risposta corretta. Car il maiuscolo carle assegno i punti 5 vado aggiungo beh faccio a meno di aggiungere il feedback vado fine quindi obbligatorio risposta breve Avete visto che adesso aggiungo il eh, aggiungi domanda. Questa, per questa domanda scelgo eh, la eh, risposta a casella di controllo, con le caselle di eh, controllo. L'opzione 1. Eh, beh, eh, eh, scriviamo la domanda. Otter, E, eh, due punti, opzione 1, filosofo, invio, opzione 2, epistemologo. Invio, opzione 3, metafisico. Invio, letterato. Metto una descrizione, intanto rendo obbligatorio, metto una descrizione. Per... ottenere il punteggio dovrai puntare tutte le risposte esatte Perché non basta che ne rispondano una, ma devono rispondere a tutte. Vado in chiave eh, di risposta. Eh, filosofo e epistemologo sono le risposte giuste, dovranno rispondere a tutte e due per avere l'attribuzione dei cinque punti, se non rispondono a tutte e due a una soltanto non hanno il punteggio aggiungi uh, feedback sulla risposta risposte errate mh, riprova risposte corrette eh, esatto Salvo fine e uh, quindi ho uh, uh, quindi, eh, anche inserito questa uh, domanda, come vedete, uh, uh, con le caselle uh, di uh, controllo. Volevo dirvi che sono autocorrettivi gli esercizi che noi proponiamo con eh, le, le risposte multiple, le uh, uh, caselle a discesa, ma non, questo non lo, non lo facciamo perché non è molto inclusiva, crea confusione che ha difficoltà, uh, uh, quelle... Poi ha eh, che implicano più eh, risposte la risposta breve. Quindi ho compilato tutto il mio eh, quiz e ora eh, posso anche eh, il totale dei punti sarà 20. Quindi posso. Eh, inviare vabbè, per mail eccetera ma mi viene tutte le modifiche sono state salvate in uh, Drive mm. e io posso tornare nei lavori del corso quindi posso fare una ricarica e vedete se vado in modifica che mi ha eh, inserito il popper quiz quindi lascio spuntato importazione dei voti e vado in assegna dopo aver messo a punto queste eh, opzioni che ci sono nella parte destra la classe quinta potrei eh, spuntare anche altre classi ad esempio sassari per l'attribuzione di questo eh, quindi compito con quiz tutti gli studenti ok due corsi comunque la scadenza posso mettere una scadenza, una data e ora di scadenza o nessuna data di scadenza. L'argomento, inserisco l'argomento, non ne inserisco uno nuovo perché ce l'ho già, filosofia, e eh, ora posso assegnare il compito con assegna. Però è interessante mettere, quando si fa per la classe, una data di scadenza assegna, quindi gli studenti potranno visualizzare immediatamente il compito nel loro stream, assegna, l'assegnazione è eh, in corso, il quiz è stato assegnato, posso visualizzare, vedete nessuna data di scadenza, rispondi alle domande, Visualizza compito, vedete nome e cognome, posso mettere qui Laura Antichi, elabora il criterio di demarcazione, il, il, il, che la teoria logica possa essere consultata dall'esperienza, Qui devo scrivere il nome tutto in maiuscolo. Come riportato, eh, Popper è filosofo epistemologo. Ok, ho risposto a tutte le domande e quindi invio il modulo. Visualizza punteggio 20 su 20. Totale punti, come vedete, e, e quindi gli studenti eseguiranno il loro il loro quiz nella, la, nello stream, nello stream quindi nello stream hanno la possibilità di visualizzare il popper quiz collegandosi a questo link. Vi faccio vedere quindi di nuovo, mi dà il compito, la data di pubblicazione e questo è molto interessante, molto veloce anche da fare e da realizzare e da assegnare agli studenti. Questo è tutto per quanto riguarda la eh, compilazione del eh, compito.